la famosa salvezza eh, promè, quella di luterana memoria, tante volte noi, giustamente, anche seguendo le lettere di Paolo, cerchiamo di capire il rapporto personale che eh, il figlio di Dio deve avere, eh, cominciando dalla conversione con, con Dio stesso, lasciamo però in sottordine un altro aspetto altrettanto importante, e cioè l'ultimo comando di Gesù, e cioè dove il signore ha pensato di incarnarsi israele il popolo di israele e l'ultimo grande comando che ha lasciato alla sua chiesa e qui possiamo proprio dire alla sua chiesa e lo vediamo negli ultimi versetti del vangelo di matteo tante volte noi questo versetto a questo versetto non poniamo grande attenzione perché ormai la storia che abbiamo letto sappiamo come è andata a finire il signore è risorto saluta dal mandato apostolico di battezzare e finisce così ma perdiamo Ecco la curiosità, un importantissimo dettaglio che ha scansionato, ubbidendo al Signore ovviamente, la storia degli ultimi duemila anni della Chiesa. Ed è una verità che non cozza sul fatto che la salvezza sia ed è personale, assolutamente no. In teologia le verità non si devono elidere una con l'altra, ma devono portarsi avanti insieme. Non si può scegliere una verità rispetto a un'altra verità. Cosa dice il Signore? L'ultimo capitolo, eh, capitolo, capitolo 28, il versetto 19, si avvicinò Gesù a loro, stava per lasciarli, e dice, mi è stato dato tutto il potere in cielo e in terra, e poi sentite il comando, andate e fate discepole tutte le genti, tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, grande dossologia trinitaria, formula usata sempre nei battesimi, insegnando loro a osservare tutte le cose che ho comandato, ma questo è un altro problema che vedremo in soteriologia, che stiamo vedendo in soteriologia. Ma il comando di Gesù è andate a battezzare tutte le genti, tutte le nazioni, insegnando loro. Questo mandato è stato assolutamente eseguito. Solo che noi, quando leggiamo la storia, almeno negli ultimi 150 anni, Viviamo una sorta di timidezza, vergogna, ingiustificata. Leggiamo di Costantino e cominciamo a parlare male di Costantino, perché l'impero romano è diventato cristiano. Consideriamo conversioni forzate. Vediamo la grande, la grande epopea di Cirillo e Metodio, che inventarono addirittura caratteri particolari per evangelizzare e portare il Vangelo dalla Grecia ai popoli slavi, alla Russia. Il famoso battesimo del Russo, dove popolazioni, milioni di persone, abbracciarono la fede. In Occidente è la stessa cosa. Pensate alla grande evangelizzazione dei popoli celtici, germanici, latini ovviamente. Popolazioni intere... Il mandato è andate, evangelizzate le nazioni, non dice evangelizzate le singole persone. Quindi è un'opportunità la conversione di un popolo, e poi è chiaro, all'interno di questo, tu hai l'opportunità personalmente di incontrare Cristo. Ma se il popolo, la tua etnia, non si converte a Cristo, difficilmente tu potrai raggiungere il contatto fisico con il tuo Redentore, personale Signore e Salvatore. Detto questo, in un momento come questo, no? eh, dove l'identità nazionali, l'identità di popolo, non si può mandare indietro la storia, sono così sfumate o addirittura così vergognose, il senso di appartenenza crea quasi un senso di colpa, come si può parlare di ubbidienza al comando del Signore? La missione è sempre ad gentes, ma ad gentes si deve fare per inculturare il Vangelo nei 70, dico 70 perché 70 sono eh, simbolicamente considerati popoli fuori da Israele. Allora uno può dire, ma io non posso costringere con la forza all'interno di un popolo a uno di diventare cristiano, assolutamente no, è un'opportunità che gli dai, ma se il monarca decide di convertirsi a Cristo e tutta la sua popolazione diventare cristiana, allora dovremmo invalidare tutto l'Antico Testamento perché Abramo si è circonciso, ma ha fatto circoncidere i suoi 318 membri del clan e non è andato a chiedere «Ma credi tu nel tetagramma, il mio Dio personale e salvatore Signore?». Però attraverso Abramo, attraverso la stirpe d'Abramo, attraverso il popolo santo, popolo santo di Israele nel quale il nostro Signore si è compiaciuto di incarnarsi per noi cristiani, Attraverso un popolo, la salvezza viene dai giudei, dice Gesù nel capitolo 4 nel Vangelo di Giovanni. Allora noi possiamo dire, ma personalmente io non voglio accettare questa cosa, rifiuto questa cosa. Personalmente è la possibilità di scegliere Cristo o di rifiutare Cristo. Ma il mandato di Cristo è quello di evangelizzare le nazioni. E questo è stato fatto in duemila anni di storia, non dobbiamo vergognarci. Forse dovremmo vergognarci di non sentirsi di non sentirci più popolo, di non essere più fieri della nostra terra, delle nostre tradizioni, della nostra lingua, della nostra religione dei nostri padri. Forse è di questo che ci dovremmo forse vergognare, non del fatto che in duemila anni di storia.. Eh, i popoli hanno creduto l'evangelo e poi è certo, certamente è successo, è successo che in nome per conto della religione si siano fatte guerre di religione. Ma il fatto che si siano fatte guerre di religione non vuol dire che il comando di Cristo debba andare disatteso. Se dei monarchi senza scrupoli hanno usato la religione per scopi esclusivamente politici, ma religione e politica sono sempre state insieme, lo saranno sempre. Gesù stesso ha fatto politica, lo sapete quando ha scelto una fazione ben precisa, contestandola, quella farisaica, all'interno. Vi rimando ai video passati. Questo non vuol dire che il comando di Gesù debba essere disatteso. L'evangelizzazione deve essere fatta, il Signore dice, fate discepole tutte le nazioni, non dice tutti gli uomini della terra. Quindi, c'è una verità, la conversione delle nazioni. Così è successo. Questo è il mandato che Dio ha dato alla Chiesa da sempre. E la Chiesa l'ha portata avanti con tutti i difetti. E poi c'è un'altra verità, la salvezza è personale, ma è un'opportunità da cogliere all'interno di un cammino di un popolo, così come i figli di Israele non chiedono all'ottavo giorno ai loro genitori, non mi circoncidere, vai contro la legge di Dio, perché ho solo otto giorni, non posso scegliere se appartenere al santo popolo di Dio. Ebbene, a livello analogico anche noi riflettiamo su questa cosa. Se vi è piaciuto il video e questa considerazione su questa, diciamo, ennesima curiosità, che tante volte ci, ci, ci sfugge quando leggiamo il testo, perché sappiamo già come è andata a finire, vi prego di mettere un like e di far circolare, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la nostra campanella qua, quella che vibra, per essere sempre aggiornati sulle nostre uscite. Ciao e alla prossima e grazie, grazie della vostra attenzione.